Ciao, siamo qui per parlare di come aggiungere una tab sulla pagina di Facebook. Innanzitutto bisogna andare sul developer di Facebook, quindi cliccando l'apposito link si può accedere. Ovviamente nella mia, nella mia pagina ci sono altre cose, quindi adesso bisogna creare una nuova tab, dargli il nome. le impostazioni di base bisogna dare il nome e mettere scegliere la categoria e mettere il dominio Andiamo su drink shop. Condividi, incorpora. non nel dominio creare un'apposita un pagina e mettere qui due. Porto da IS, ID, metto il numero 3D e a questo punto.